Ciao e ben ritrovato su Ritmi Batteria. Eh, il nostro appuntamento settimanale oggi è dedicato a una band giovanissima che sono i Maneskin. Il brano che andiamo a vedere in questo tutorial è Torna a casa. Tempo fa mi era stato richiesto via mail appunto eh, dal sito di Ritmi Batteria di trascrivere questa parte visto che eh, appunto era stata richiesta la parte mh, perché no anche creare un bel tutorial e come avete visto dagli altri tutorial bene o male non è che pubblico tanto materiale di band o artisti nuovi sinceramente sento tanta elettronica che mh, personalmente eh, non sopporto a me piace sentire il musicista bravo oh, o meno che sia eh, nel suo errore nel live ok il il braccio, come si suol dire, mi piace sentire suonare il musicista. L'elettronica deve essere, secondo me, un supporto, ma non un abuso come sta diventando adesso, insomma. Ok, non vi rompo più le scatole con tutti i miei pensieri, vi lascio al mio tutorial, ci vediamo dopo. Buon lavoro, ciao! Allora eccoci qua, come puoi vedere dal PDF che hai scaricato, introduzione, prima strofa e prima ritornello, la batteria non c'è e quindi partiamo con la seconda strofa. Allora prima della seconda strofa c'è una misura, un piccolo lancio che vede un eh, quarto di pausa, il nostro glissato di piatti, sul 4 un colpo di cross stick e sollevare charleston aperto quindi sarebbe questo 1, 2, 3, 4 e ok la nostra strofa vede charleston in ottavi eh, rullante suonato con il cross stick eh, sul 2 e sul 4 e la cassa vede questo disegno quindi cassa sull'1 poi sull'ultimo sedicesimo del 2 e sulle varie del 3. Il risultato è questo: 1, 2, 3, e 4 e 1, 2, e 3 e 4 e, e. Allora, tutto questo per un totale di 10 misure. Dopodiché, prima del ritornello, c'è una leggera variazione che è questa. Sulla misura prima del lancio. Il nostro charleston è sempre in ottavi, rullante sempre con il nostro cross stick sul 2 e sul 4. Cassa che suona sul battere dell'1, sul battere e levare del 3 e sulle varie del 4. 1, 2, 3 e 4 e. La misura successiva vede un flam sull'1, due quarti di pausa e poi un lancio in sedicesimi, due colpi di rullante, uno di tom e uno di timpano. Le ultime due misure della strofa prima del ritornello suoneranno così. 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4. E... Nel giro del ritornello in questo caso troviamo 4 groove differenti. Li vediamo nel dettaglio. Il primo, Charleston, sempre in ottavi. Rullante, questa volta suonato aperto normalmente, sul 2 e sul 4. Cassa sull'1 sull'ultimo sedicesimo del 2, sul 3 e sulle varie del 3. Quindi la prima misura del groove del ritornello è così. 1, 2, 3 e 4. Nel secondo troviamo Charleston sempre in ottavi, rullante sul 2 e sul 4. La cassa varierà in questo modo. Primo colpo sull'1, sull'ultimo sedicesimo del 2 e attenzione sul 3 avremo all'inizio un sedicesimo di pausa e... Poi successivamente due sedicesimi di cassa. Il primo finale in questo caso sulla prima misura riprende il primo groove del ritornello. Sulla seconda misura, invece, abbiamo un semplice groove di cassa sull'1 e sul 3, rullante su 2 su 4 e il charleston sempre in ottavi. Secondo finale in questo caso sempre charleston in ottavi, rullante su 2 su 4, la cassa abbiamo sull'1 e sul 3 e sulle varie del 3. Quindi suonerà così. Lancio prima dello special. Qui, eh, come vedete, abbiamo casse in 4 e poi si sviluppa su charleston e rullante in ottavi. Sarà un leggero crescendo. 1, 2, 3, 4... Allora, nel nostro special che è in totale di 8 misure, abbiamo alcune variazioni. Nelle prime 4 misure avremo due colpi sui primi due sedicesimi dell'uno e sugli ultimi due sedicesimi del 2, 1 2 3 4 1 2 3 4 Sulle successive tre misure, invece, la stessa figura, ma aggiungeremo la cassa. In questo caso io ho inserito la cassa sul 2, sul 3 sul 4. Allora, eh, come la suonerò io, la inserisco anche nell'1. Questo magari ti può permettere di coordinare di più tutti i movimenti all'inizio. È logico, eh, adesso ascoltando il brano non è che eh, si sente bene se sull'1 suona la cassa. Quindi a te l'iniziativa, se vuoi suonare la suoni, se no tieni solo gli appoggi eh, su timpano e rullante e li inserisci le casse sul 2, sul 3 e sul 4. Quindi suonerà così: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ultima misura, quindi un piccolo lancio. Anche qui eh, sui primi due quarti abbiamo un appoggio eh, sulla cassa, quindi sul quarto, e una combinazione di rullante e timpano. Sulle varie del 2 partirà un eh, crescendo di sedicesimi sul rullante. Uno, una misura di pausa dopodiché torniamo a riprendere il nostro lancio pre ritornello quindi sulle del 3 cassa e poi il nostro fill in sedicesimi sul 4 1 2 3 e 4 e... di nuovo il ritornello che riprende un po' delle nostre variazioni quindi un po' dei groove eh, che abbiamo visto prima e in più troviamo un nuovo lancio che poi è anche eh, il finale della canzone allora, questo lancio è una combinazione di cassa e crash, sempre sul quarto, sullevare due sedicesimi di rullante per i primi tre quarti e sull'ultimo i due sedicesimi vengono suonati sul timpano. Uno, due, tre, e quattro e... Ok, mi sembra che eh, bene o male abbiamo guardato tutte le parti. Se poi hai delle altre curiosità, mi raccomando, lascia un commento e eh, cercherò di aiutarti e di risolvere magari qualche... Eh... il cielo piano piano qua diventa trasparente il sole illumina le debolezze delle... Look at Secondo me avete tanto materiale su cui lavorare, dai fila, dai groove, ok? Eh, giocateci, suonatelo, suonatelo anche senza dover suonare sempre questa parte qua, ok? Create qualcosa di vostro. Prendete spunto da quello che avete suonato finora e create, inserite qualcosa di vostro. Io sinceramente adesso ve l'ho suonato così ma a telecamere spente mi sono divertito a suonare, a inserirli, a, a, a, a, mi sono divertito insomma, questa canzone ha un bel tiro e sinceramente me la sono goduto veramente tanto, vi auguro anche voi di fare la stessa cosa, come sempre e, e ti romperò sempre le scatole finché non vedo un commento, un like Magari io, quello che sto facendo, se vi fa schifo, scrivete che vi fa schifo, perdo il tempo a fare l'altro. Scherzi a parte, io quello che faccio è, è perché mi piace condividere sia il materiale e, e, e tutte le cose che ho, mi piacerebbe proprio condividerlo con voi, con te in questo caso. Quindi spero che ti sia sempre utile e ti possa dare spunti, idee per migliorare il tuo groove e il tuo sound. ok? generale insomma vi do appuntamento alla prossima settimana vediamo che cosa mi inventerò ok ho un po' di idee per la testa ma sinceramente non sono ancora chiare alla prossima e come sempre buon groove ciao